Non si ferma neanche quest'anno, all'epoca del lockdown, Vivi Città, parliamo della corsa solidale più grande del mondo. Siamo arrivati alla 37esima edizione, un'edizione però anche in questo caso forzatamente virtuale. Ben trovato, lo ringraziamo Vincenzo Manco, il presidente dell'Unione Italiana Sport per Tutti. E, presidente, come si fa a correre Vivi Città a distanza, da remoto, senza potersi muovere dalle proprie case? intanto buongiorno a voi e grazie si fa insistendo in questo periodo di emergenza sanitaria purtroppo terribile anche per il dato dei decessi che anche voi poco fa riportavate eh, dando un'opportunità al nostro paese che è quella dello spirito della, della nostra iniziativa cioè tenere insieme le persone per quanto distanti nei vari luoghi diversi ma facendoli correre in contemporanea questo è stato fin dal 1984 lo spirito del Città della Wisp e anche oggi con vari collegamenti in varie città italiane che erano quelle previste nel nostro calendario e attraverso anche iniziative, confronti, stando anche in casa nel proprio cortile del condominio e dare comunque l'idea che l'Italia va tenuta unita e che lo sport sociale e la UISP deve comunque assumersi questa responsabilità e dare questo segnale in questa fase. Quattro decenni di edizioni sempre peraltro a testimonianza di situazioni difficili, ricordiamo ad esempio quella di eh, Sarajevo durante l'assedio del 1996, eh, oggi qual è il, il messaggio? oggi è il messaggio che di fronte a questa crisi sanitaria che determinerà necessariamente una crisi sociale ne stanno parlando tutti noi siamo chiaramente molto attenti come comparto insieme a tutti gli altri del paese a capire dalla task force dal comitato tecnico scientifico dalle indicazioni del governo quali saranno le condizioni che metteranno che daranno una disponibilità dopo il 4 maggio per poter capire se e come fare attività sportiva attività motoria noi stiamo dicendo attenzione perché lo sport sociale, lo sport per tutti è la terza agenzia educativa dopo la famiglia e dopo la scuola e l'università, ha un grande valore sociale, bisogna investire per trovare un nuovo modello di sviluppo dopo questa crisi, perché vengano superate le disuguaglianze sociali e ci sia una riflessione profonda sulla sostenibilità ambientale, lo sport sociale, la UISP. Le associazioni sportive dilettantistiche che stanno subendo una grande sofferenza in questo periodo certo. possono dare molto nel rapporto con i cittadini, nel rapporto con le persone. E infatti, il vivicità anche oggi ha questo significato. Anche perché Presidente si parla molto del ritorno dello sport professionistico, si parla tanto del campionato di calcio, eh, della possibilità di allenamenti dopo il 4 maggio, ma per quanto riguarda lo sport dilettantistico, quale sarà e quale situazione si augura dopo il 4 maggio? Dalla corsetta sotto casa, che è diventato come sa un tema di grande discussione nel nostro paese, fino alle società dilettantistiche, lo sport per i nostri figli, come si riprenderà? È vero che molte società rischiano di, di sparire? Molte società rischiano assolutamente di sparire, quindi di non poter riaprire, di non partecipare a questa corsa appunto a mantenere la coesione sociale del Paese. C'è da tener conto un di un'altra cosa. Eh, anche nella riapertura, se ci dovessero essere dei limiti, si farà fatica a rendere sostenibile l'attività motoria e la pratica sportiva, per il rapporto stesso fra istruttore e insegnanti, per esempio, e gli stessi soci o tesserati delle associazioni sportive dilettantistiche, degli organismi sportivi. Quindi bisognerà avere, eh, secondo me, uno sguardo molto lungo negli interventi non solo emergenziali ma anche certo. negli interventi nelle assunzioni di responsabilità del governo in prospettiva per sostenere questo comparto se davvero come si dice che un grande capitale sociale agisce nel welfare e soprattutto sulla promozione e la prevenzione della salute. Allora bisognerà capire bene quali saranno non solo gli spazi, ma gli interventi a sostegno. Certo, Presidente, la ringrazio, la saluto. Ovviamente so che il suo messaggio adesso è non andate a correre, è detto dal Presidente Luispa, ha un valore particolare. Partecipate virtualmente a vivicità anche proprio per questa edizione. Grazie, Manco, per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro. Torniamo all'estero, torniamo allo scontro.